Buongiorno a tutti amici delle Termobili Oggi è finalmente arrivato il momento eh, di raccontare Cosa è veramente successo attorno all'apertura della sede di Fratelli d'Italia Penso che sarà l'ultima volta che tornerò sull'argomento Salvo eclatanti novità Però è giusto farlo perché, come al solito, come sempre tutti hanno espresso il loro punto di vista, tranne il diretto interessato. Quindi è giusto che io lo comunico a tutti. Poi ognuno avrà le proprie idee, per carità. Ognuno potrà pensare come ho sentito. Eh, ma io sono persona interessata ai fatti. Sì, ma il fatto che io sia interessato non vuol dire che io sto dicendo una falsità o sto dicendo cose sbagliate che date voi le conseguenze dopo avermi ascoltato sedetevi comodi mh, cercherò di non uh, prendere tanto del vostro tempo però un po' è necessario per spiegare bene eh, tutti i fatti con dovizia di particolari documentazioni, e quindi a questo punto guardiamo i documenti che ci interessano per la nostra disquisizione per capire fino a che punto si arriva quando c'è un interesse politico a dire stupidaggini prive di alcun senso logico e della realtà e allora partiamo dalla mia lettera di dimissione eccola qui non ve la leggo tutta per non annoiarvi però è qui visualizzata, se volete la potete leggere indirizzata al presidente provinciale Alberto Cardillo caro amico Alberto eccetera eccetera andiamo sulla parte che ci interessa Mi permetto anche di indicarti come nella consuetudine i miei successori, qualora fossero disponibili ad accettare l'onere e l'onore dell'incarico. Portavoce comunale di Militello in Val di Catania, Salvo Smecca, il quale, bisogna riconoscerlo, pur avendo un carattere difficile, possiede l'entusiasmo, le capacità e soprattutto la grandissima attenzione ideologica necessaria per essere degni a ricoprire questo ruolo. E poi parlo del coordinatore calatino, che non è in questo caso di nostro interesse. Eh, se ce ne sarà bisogno, ne parleremo. Allora, questa parte qui da qualcuno è stata criticata: già partono col piede sbagliato perché vogliono entrare in un partito e non conoscono assolutamente le regole di questo partito. Tra l'altro io ho indicato, salvo Smecca, che in paese ci conosciamo tutti non è che ha un buon rapporto eh, con me quindi nella mia indicazione non ho valutato questioni personali e tra l'altro avendo indicato un successore mi pare palese che io non tenga a ricoprire questa carica mi sono dimesso per i motivi scritti nella lettera ci sono anche altre motivazioni riguardanti alcune parti del programma di Fratelli d'Italia a livello nazionale eh, su, sulle quali ho alcuni dubbi, in generale eh, alcune posizioni che non mi sono piaciute. Eh, considero Fratelli d'Italia ancora adesso il miglior partito nel panorama politico italiano, è sicuramente un partito da votare eh, perché comunque... Eh, ancora di sani principi eccetera eccetera però se, dato che c'erano queste divergenze la mia stanchezza la mia situazione è familiare una serie di motivazioni un non eh, simbiotico rapporto con la presidenza regionale sulla quale parlerò in seguito eh, ci sono parecchi dubbi da parte di molte esponenti del partito insomma io ho deciso di, eh, di fare questa, questa scelta nel momento tra l'altro in cui Fratelli d'Italia era eh, più forte in assoluto e quindi io mh, né in quel momento né in futuro ho alcun interesse a ricoprire questo incarico a me non interessa posso aiutare, posso supportare il partito ma io non, non voglio assolutamente ricoprire questo incarico mi, mi pare una cosa diciamo eh, abbastanza palese e tra l'altro io indico una persona voglio dire, eh, lo sappiamo tutti ci sono stati scontri, ci sono stati problemi io vorrei tanto eh, chiarire con salvo alcune cose perché secondo me molti dei problemi sono frutto di fraintendimenti, ma sta nella libertà della scelta delle persone anche non voler eh, chiarire nulla e non voler parlare con gli altri ma io non mi sono fatto una barriera su questo fatto perché riconosco in salvo smecca sia da un punto di vista di capacità sia soprattutto, che è la cosa che a me interessa di più da un punto di vista ideologico riconoscono de delle qualità che altri a militello non hanno c'è qualcun altro che ha queste qualità ma proprio è assolutamente disinteressato a ricoprire questo ruolo come per esempio l'avvocato straniero potrebbe venire in mente qualche altro no? Però, siccome so che Salvo è molto impegnato in politica, ha un gruppo di giovani che lo seguono, eccetera, eccetera, ripeto: secondo me era la scelta più logica e più insensata. Tra l'altro, ha anche un rapporto eh, di conoscenza col presidente provinciale e quindi era la scelta più giusta. Dice, ma chi sei tu? Alcuni dicono per nominare il coordinatore, calatino, eh, il coordinatore, il coordinatore eh, locale. Allora, prendiamo lo statuto di Fratelli d'Italia che chiunque può scaricare dal sito di Fratelli d'Italia e andiamo alla pagina 7 dato che qui, come al solito, si parla senza conoscere un fico secco delle regole di un partito Allora, pagina 7 Pagina 7, eccola qua All'inizio, Allora, sono circoli territoriali, quelli che operano su di una porzione di territorio definito, quindi militare per esempio, e costituiti almeno da 10 associati che risiedono nel territorio di competenza o operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio istituzionale o di lavoro. Chiaro? Quindi per fare un circolo in un comune ci vogliono 10 tesserati a quel partito. Andiamo a pagina 19, pagina 19 dello Statuto di Fratelli d'Italia. L'assemblea degli iscritti elegge il presidente di circolo il regolamento congressuale disciplina l'elezione con metodo proporzionale due terzi del circolo eccetera eccetera e poi il presidente di circolo può eh, nominare il coordinamento del circolo quindi secondo lo statuto di Fratelli d'Italia il circolo è costituito da 10, almeno 10 iscritti giusto? e sono gli iscritti a nominare il presidente di circolo Ora noi abbiamo avuto l'ultimo tesseramento di Fratelli d'Italia, i nostri 10 iscritti, il rinnovo del tesseramento sarebbe avvenuto eh, il 10 ottobre, qui ho lo screenshot del Presidente provinciale Roberto Cardillo che lo ricorda, si comunica che la campagna del 2018-2019 terminerà il 10 ottobre 2019. Quindi, quindi... Tenendo conto l'iscrizione degli anni precedenti, il circolo all'unanimità ha scelto di nominare Salvo Smeck. Non è il presidente provinciale Cardillo che può nominare il coordinatore. Il presidente provinciale Cardillo lo ha nominato nella legittimità della legge, ma dimenticando però che era stato nominato un presidente dal circolo. Considerando il circolo scoperto, ecco il motivo della fondazione, perché può nominare un uh, eh, responsabile pro tempo, un po nel caso non ci sia il circolo, ma il circolo c'è e tra l'altro il tesseramento sarebbe stato fatto se non, non, non, non eh, fosse arrivata questa nomina a, a luglio mi sembra, o ad agosto, a luglio, a luglio, se fosse... quindi, dato che... È arrivata questa nomina, non ha più senso rinnovare i tesserati, ma in ogni caso il circolo era vigente, era un circolo esistente, a parte le numerose attività che abbiamo fatto e, e ne sono tutti testimoni. Quindi la nomina di Coniglione è un abuso dello statuto di Fratelli d'Italia, è aver cappestato lo statuto di Fratelli d'Italia, il partito, perché Coniglione non è riconosciuto dal circolo esistente. E aggiungo, Coniglione non ha nemmeno un circolo nuovo perché al 10 ottobre 2019 né lui e né i suoi amici si sono tesserati. Non ci sono tessere di Fratelli d'Italia a Militello quindi il circolo è inesistente da un punto di vista legale. È un circolo abusivo, come abusivo è il Presidente. Ma di cosa stiamo parlando? Poi lui ora si può decidere di tesserare, ma è una cosa successiva. In ogni caso è come se si dovesse fare un nuovo congresso perché a quel punto uno potrebbe chiedere un congresso a me non interessa, io sto solo facendovi riflettere che io ho fatto quella lettera in quel modo perché era, giusta, era giusto fare la lettera in quel modo, l'abuso è stato commesso da altri soggetti chiaro? e in particolare, non sto pensando ad Alberto, ci tengo a precisarlo ma a soggetti sopra di lui che trattano il partito come la loro pezza da piedi e di questa cosa io ne parlerò molto approfonditamente nel prossimo numero delle termopili vi giuro che proprio, siccome io sono molto a conoscenza dei fatti, racconteremo tante tante vicende oscure di questo partito, perché io siccome lo voglio bene il partito, lo voglio rinnovare, voglio che sia composto da persone di specchiata onestà, intellettuale e morale, esattamente come il nostro leader nazionale Giorgio Meloni, e non da impostori, volta gabbana e, e traditori che, che aleggiano e, e vanno da un partito all'altro strafregandosene degli ideali solo per interesse personale. Di questo poi ne parleremo approfonditamente. Quindi, uno, io, la mia è una decisione personale, quella di essermi allontanato per motivi personali, e la lettera che ho fatto di dimissioni è legittima fino in fondo nelle nomine. Secondo, lo stesso Alberto, che io stimo e ringrazio per l'amicizia che più volte mi ha espresso, in questo screenshot dice anche qui le voci dei soliti mentecatti, perché questi sono i mentecatti che parlano a discussione del partito. Bisognerebbe capire perché, perché qua c'è gente che ruba, giusto che fa ogni tipo di illegalità e, e dovrebbe esprimere dal partito. È una cosa ovviamente che mi, mi sembra di essere una persona molto corretta, comunque. Andiamo avanti, ti ringrazio per tuo, questo è il giorno in cui io, come vedete, presento qui la lettera di dimissione, ci tengo a precisare che tutto il contenuto della lettera è scritto per mia iniziativa personale, buona giornata, Ve lo dico, perché giustamente si parlava di allargare il partito e io pensavo, guardando il panorama politico, che la persona migliore a per poter allargare il partito fosse appunto Salvo Smeck. Ti ringrazio per il tuo gesto di maturità e intelligenza politica, scrive Alberto. Ribadisco il concetto che qualora tu voglia rientrare negli organi di partito, le porte sono spalancate e ci sarà sempre massimo rispetto nei tuoi confronti, nei confronti tuoi, così come nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione del partito sul territorio. Un abbraccio, Alberto. Quindi io ancora adesso, mi sono, mi fu, mi, mi sono state fatte tante proposte, ancora adesso io potrei rientrare nel rango, è una mia scelta di in questo momento essere un semplice elettore libero, e questo è il concetto fondamentale libero, perché posso esprimere la mia da elettore la mia idea su, tutto, su tutta questa vicenda questa e altre vicende di cui parleremo perché la storia qui non si ferma perfetto, a questo punto ammettiamo però che mi avessero cacciato del partito, perché vengono questi quattro dell'Ave Maria o di Santa Maria, non lo so, e, e mi cacciano del partito, Ma, parentesi, non mi riferisco assolutamente alla Santa della quale sono devoto, è una citazione di un film, è di un apparato politico che c'è a Militello. Allora, ammettiamo per un attimo che io fossi stato buttato fuori dal partito perché è troppo imbecille per far parte di Fratelli d'Italia, giusto? Perfetto. Secondo voi una persona che fonda un partito, che fa la bandiera di quel partito nel momento in cui nessuno se lo fila di striscia, che si vende gli insulti, le parole, che si vende tutto il sistema politico corrotto frontalmente, che porta fieramente la bandiera di quel partito, che si costituisce in consiglio comunale, che fonda cinque circoli nel Calatino, <coughs> aggrega un sacco di persone nel Calatino, giusto nel momento in cui questo partito cresce e viene sbattuto fuori per far posto a dei girovaghi della politica. Secondo voi questa è una cosa moralmente giusta? Questa è una cosa di cui vantarsi? Solo degli imbecilli si possono mandare di questa cosa. Cosa c'è da mandarsi di un gesto talmente vile e vigliacco? Ovviamente infondato, ma cosa c'è da mandarsi? Viceversa, ammettiamo eh, che, come dice sempre qualcuno, io fossi invidioso, giusto e pieno, di ira perché mi hanno tolto la presidenza, perché volevo essere presidente, eccetera, eccetera. Che ho dimostrato ovviamente che non è vero ma ammettiamo pure che questa cosa sia così ora io sono una persona invidiosa rancorosa, negativa ma mi si vuole rispondere a queste domande senza sparare stupidaggini senza parlare di bicarbonato senza parlare di, di, di, di, di cose assolutamente prive di fondamento mi si vuole rispondere a queste domande cortesemente è vero o non è vero che la sezione inaugurata di Fratelli Italia a Militello, quindi in situazioni analog analoghe di inaugurazione, eh, era rispetto al passato, rispetto ad altre situazioni simili vuota? Sì o no? È vero che c'erano più persone di Catania? Sì o no? Questo vorrei sapere. Perché io qua ho una foto, tra l'altro pubblicata dal Presidente Provinciale, in cui c'è tutta la sala di Fratelli d'Italia e io riconosco persone di altri partiti molte giornalisti che documentano la vicenda molte persone di catani. molte amici miei perché c'erano anche amici miei no? o pensate che io non, eh, non sia stato informato da nessuno di questa cosa sono stato informato perché qualcuno era lì presente e mi ha informato persone di altri partiti questo signore qui per esempio, caro amico mio è uno dei migliori amici di Raffaele Lombardo sono contento che sia avvicinato al partito magari avesse aderito, non lo so però io so che è uno dei migliori amici è il di Raffaele Lombardo e non penso che se Raffaele Lombardo gli chiama il suo consenso gli verrà negato no? questa persona qui per esempio è una persona molto vicina a Forza Italia no? tra l'altro è una persona eh, che non si è mai vista in sezione fare politica, eccetera, eccetera. Ora, io non voglio additare singolarmente perché mi sembra anche lasciamo stare perché io giustamente di questa fotografia conosco quasi tutti. No, io potrei parlare singolarmente di queste persone per dirvi che io la la in impressione che di destra in quella riunione non c'era praticamente nessuno, o quasi due o tre persone al massimo. Quindi, se questa è una, una inaugurazione degna del suo nome, contando di onorevole, cioè è venuto all'esercito, mancava venisse Giorgia Meloni, che ovviamente il signor Coniglione, presidente del circolo, ha messo in cattiva luce, perché ha detto a tutto il paese che sarebbe venuto a Giorgia Meloni, e ovviamente Giorgia Meloni non è venuto perché quel giorno nemmeno era in Sicilia, figuriamoci se, eh, o comunque non era disponibile, ora non, lo, no, non so in effetti gli spostamenti di quei giorni di Giorgia Meloni, comunque sicuramente non era disponibile perché io mi sono informato per altri canali quindi era una, una, una cosa priva assolutamente di fondamento anche qui è vero o non è vero questo fatto che è stato detto, cioè lo sappiamo tutto il militello no? quindi si mette in cattiva luce un leader nazionale nella speranza di riempire una sezione che si sapeva doveva essere vuota perché sono più di 20 giorni che aveva detto a cani, gatti e porci tranne alle persone a cui andava detto che erano i dirigenti precedenti, Una, un invito di cortesia andava fatto, questo vuole la buona educazione, il buon donno politico, no? Ma continuiamo, ammettendo tutte queste mie ire. è vero o non è vero che i quattro consiglieri comunali qui presenti non si sono costituiti gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale? Ora, il primo atto che io ho fatto da consigliere comunale, potete andare a controllare, fu quello di costituirmi da solo consigliere comunale indipendente di Fratelli d'Italia. E, e se io faccio parte di un partito mi devo costituire un consiglio comunale. Mi spiegate perché voi quattro non vi siete ancora costituiti gruppo di Fratelli d'Italia? Quale motivazione logica, politica c'è a parte di un partito e non, costitui, e non costituissi gruppo o singoli consiglieri indipendenti all'interno del Consiglio Comunale di quel partito, me lo spiegate, anziché di parlare di bicarbonato, mi spiegate se è una cosa normale o no? Andiamo avanti. È vero o non è vero che non vi siete tesserati al partito? Perché io so che non è vero, ma magari sbaglio, mi smentite voi, vi fate vedere queste teste, vi siete tesserati o no il partito prima del 10 ottobre ha uh, data utile per fondare un circolo con Presidente, circolo e responsabili del coordinamento, oh. è vero o non è vero che il Presidente di circolo lo nomina il circolo e non il Presidente provinciale, secondo lo statuto che vi ho fatto vedere? è vero o non è vero caro Giuseppe Coniglione mi rivolgo a te che tu vai dicendo che io dico cose non vere che tu hai fondato tre partiti nel corso di 14 mesi nella stessa sede con le stesse persone ora Fratelli d'Italia è ovvio che l'hai fondato qua ci sono le fotografie Così pure hai fondato la Lega, te l'ho pubblicata su internet la foto Sull'Udc, sull'Udc sta dicendo addirittura che eri in America Caro Giuseppe, a parte che tu l'hai fondata la sede perché il mio amico Giuseppe Lombardo Siamo di partiti diversi ma siamo amici, è un bravo ragazzo Mi fece sapere che veniva a Militello perché stavano fondando la sede dell'Udc e quindi io sono passato a salutarlo, io non sono entrato, perché non era il mio partito, ho aspettato fuori per stringere la mano a scambiare due chiacchiere, giusto? Ma c'eri tu dentro la sede, tu, le tue amiche Toscano, che prendevate i fac simili dell'Udc, e vi ho visto con i miei occhi, ma poi come puoi dire che eri in America quando il 14 febbraio 2018, intorno alle elezioni nazionali, che è la data più o meno in cui si è fondato il ciclo dell'Udc a Militello, tu eri stato ricoverato in ospedale perché eri stato male e tutti siamo stati vicini a te, con dispiacere ovviamente per l'accaduto. E poi tu hai pubblicato questo post pubblico il 14 febbraio 2018, in cui ringraziavi tutti per l'affetto mostrato nei tuoi confronti, giusto? Per eh, il pronto soccorso, la chirurgia preparata, efficiente, amichevole, gentile, Giuseppe Pastorina che lavora nell'ospedale e sono sicuro che eh, ti avrà dato il supporto eh, tipico che può dare un amico in termini di eh, solidarietà, ti veniva a trovare, ti, ti faceva le carezze, non lo so comunque l'hai salutato quindi ovviamente eh, ti è stato vicino quindi dire a Militello perché devi dire alle persone e io lo so con certezza che tu eri in America perché devi continuare a dire che, che gli altri dicono falsità quando il primo a dire falsità sei tu io questo lo vorrei capire, se me lo spieghi, eh. quindi è vero o non è vero che tu hai cambiato 5 partiti negli ultimi anni, questi tre te l'ho legati, ma per le europee cercare o no voti per Marco Falcone, eh, perché se no allora o prendi in giro Marco Falcone, o prendi in giro i militallesi a cui gli ha dato il fatto simile per Marco Falcone, oppure prendi in giro eh, i dirigenti che diciamo sono bravi a farsi prendere in giro di fratelli d'Italia che eh, ignorano queste vicende. Ma noi siamo di Italia e le conosciamo queste vicende. Per carità, Marco Falcone è una bravissima persona, ha tutta la mia stima e ammirazione, ma mi pare che fa parte di un altro partito, di Forza Italia, e siamo a quattro. Si è stato segretario della, della, della destra, giusto, di Allianza Siciliana che è un partito degnissimo, ma un partito che ti ricordo che è uscito da Alleanza Nazionale in polemica con Alleanza Nazionale. E Fratelli d'Italia non è altro che Alleanza Nazionale. Quindi tu prima fai il segretario di un partito che rompe con Alleanza Nazionale e, e quindi sono cinque partiti che, che è cambiato nel giro di pochi anni. È vero che sono tutti nell'ambito del centrodestra, però secondo me non è un comportamento co degno, cioè, E questa è la mia opinione, ci posso fare. È vero o non è vero che Arena, il vicepresidente regionale, non lo so se attuale, all'epoca dei fatti, sicuramente, di Fratelli d'Italia, è stato il principale sponsor della tua nomina, come lui stesso ha ribadito nel suo discorso nella sezione, e che è contemporaneamente è il tuo avvocato per le cause che tu hai in corso. Ovviamente qui, siccome noi siamo garantisti, ci auguriamo che tu venga assolto da tutte le cause che hai in corso, senza dubbio, ma non c'è un minimo di, eh, come dire, eh, di sospetto, di conflitto di interesse che il tuo avvocato ti nomina anche, eh, fa, fa il principale sponsor, fa pressione all'interno del partito per farti nominare Presidente eh, del circolo di Militello. È vero o non è vero che tu, caro Giuseppe Coniglione, hai nominato nel tuo direttivo persone che sono a favore dell'eutanasia, dell'aborto non terapeutico, dei matrimoni omosessuali, delle adozioni dei figli alle coppie omosessuali, è vero o non è vero questo fatto? Per carità, ognuno ha la propria opinione, io rispetto le opinioni di tutti, anche se sono contrarie e avverse alle mie, ma queste sono opinioni contro le quali Fratelli Italia combatte da una vita e tu hai messo nel direttivo gente che la, la pensa così su questi temi, è vero o non è vero? Sto dicendo una falsità. È vero o non è vero che alla riunione di fondazione erano presenti persone che hanno lavorato al caramineo? Anche qui, lavorare è una cosa legittima, ci mancherebbe, e, e tra l'altro in un periodo in cui non c'è lavoro, ogni lavoro è degno, è una cosa assolutamente diciamo, da non condannare, ma noi siamo fratelli d'Italia, noi abbiamo fatto la guerra contro il caramineo, e io mi devo ritrovare tutte queste persone nel partito. Cioè, ma attenzione. Un discorso è che c'è. Come dire, la. Eh, spontaneamente, l'affetto, l'amicizia, il voto. Un discorso è mettere i ritrovi in sezione che vogliono comandare. Quando fino all'altra aerei, hanno dall'altra parte della barricata con l'alfano ma di cosa stiamo parlando? E si parla del bicarbonato, perché non è che mi si risponda a tutte queste cose si parla del bicarbonato <coughs> e allora guardiamo questo bicarbonato